Allora, grazie Presidente, io oggi intervengo perché non vorrei ovviamente illustrare la delibera perché lo ha già fatto l'assessore Montuori, ma vorrei cogliere l'occasione diciamo, della trattazione di questa delibera per riflettere eh, sulla situazione dell'urbanistica a Roma. Purtroppo noi eh, Devo dire sono ormai quasi cinque anni che amministriamo questa città e sicuramente non è questo il primo caso che ereditiamo dal passato. Eh, quest gran parte del tempo noi l'abbiamo investito con la Commissione, eh, con l'assessore, con l'assessorato, con gli uffici, a ripercorrere un procedimento che viene da molto lontano, come dice l'assessore, e che non sempre ha avuto degli sviluppi eh, regolari, eh, molti strumenti urbanistici che si sovrappongono, anche procedure amministrative differenti che si accavallano, tutte ad insistere su un unico fazzoletto di terra. Io eh, parlo personalmente perché devo ricordare di essere stata una consigliera di opposizione nel Municipio 14 e quindi nella passata consigliatura, ovviamente. Quindi questo procedimento l'ho seguito anche quando ero consigliera di opposizione e noi come gruppo del Movimento 5 Stelle, con il consigliere Marco Terranova, Ovviamente eravamo contrari a questo intervento, perché è un intervento che prevede la costruzione di un centro commerciale, che prevede la costruzione di molte palazzine residenziali, che porterà in quell'area, in quella zona, un carico urbanistico notevole. Parliamo di oltre mille abitanti che si andranno ad insediare su un territorio che non è in una situazione idilliaca ad oggi. Eh, noi eh, conoscendo il territorio già all'epoca ovviamente con, e abitandoci anche tra l'altro, sapevamo le difficoltà dei cittadini quotidiane nel raggiungere le scuole, eh, la stazione ferroviaria e sicuramente ritenevamo che non fosse opportuno eh, prevedere ulteriori insiedamenti in quell'area se prima non fossero state fatte le dovute trasformazioni in merito alle opere pubbliche e alle infrastrutture che mancano in quella zona. Cosa è cambiato? Che quando siamo poi diventati maggioranza, e questo lo spiego anche a beneficio di chi dice che a volte il movimento cambia opinione, cambia atteggiamento rispetto alle cose, noi non è che abbiamo cambiato atteggiamento, opinione, perché continuiamo ad essere di fatto contrari, ma non all'intervento in sé. Diciamo, contrari all'espansione di una città che ha visto soprattutto nelle periferie crescere eh, gli insediamenti eh, abitativi e poi arrivare dopo tanto, tanto tempo le famigerate opere pubbliche, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Noi siamo andati al, a rincorrere gli impianti di illuminazione, le fogne, le strade, proprio perché dobbiamo ricucire, fare opere di ricucitura nelle nostre periferie. Però, essendo ovviamente al governo del territorio, ci rendiamo conto che sia necessaria una continuità amministrativa. Non è che cambia amministrazione e, d'amblè, da un punto all'altro si fa tabula rasa di tutto quello che ci ha preceduto. Quindi in questi anni abbiamo cercato di raddrizzare, come diceva anche l'assessore, un procedimento nato forse non in maniera corretta, anche sostituendo il piano di recupero che non era stato perimetrato nel piano regolatore del 2008, con uno strumento urbanistico diverso, il programma integrato che è più adatto e abbiamo anche soprattutto rimesso in ordine la questione dell'autorizzazione unica che era stata data dal SUAP al centro commerciale senza probabilmente eh, avere un un collegamento diretto diciamo, con il Dipartimento di Urbanistica che è quello che si dovrebbe occupare della pianificazione del territorio detto ciò poi magari interverrò dopo perché ho presentato anche un ordine del giorno è ovvio che quello che a noi sta a cuore è portare avanti le istanze dei cittadini perché anche nel corso dei, eh, degli incontri del processo partecipativo che ci sono stati in questi anni, che sono previsti dalle norme tecniche del piano regolatore e che seguono quanto è regolato dal processo di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana, i cittadini hanno sempre sottolineato la necessità di intervenire su quell'area dotandola di opere viarie, di strade che ad oggi mancano. Quindi noi abbiamo cercato di portare avanti questo strumento dando sempre e comunque la priorità alle opere pubbliche, non solo quelle previste da questa delibera, che sono state citate dall'assessore, ma parallelamente, grazie, lo devo dire, anche all'intervento della Presidente Agnello, nella Commissione dei Lavori Pubblici abbiamo cercato di mandare avanti l'opera dell'Esperia Sperani, il collegamento Casorezzo e -Spera Sperani che ricade, e l'opera pubblica numero uno del PRU ex articolo 11 Parmarola-Selva Candida, che è fondamentale perché eh, unisce tutto quel quadrante, tutto quel settore con la stazione ferroviaria di Poggiaudi. Gli ottavi, quindi eh, chiudo perché mi sono dilungata per dire che sicuramente non è stato un lavoro semplice, in questi anni abbiamo cercato veramente di fare il massimo in merito a questa procedura. Un po' di rammarico devo dire c'è perché eh, siamo quasi allo scadere di questa consigliatura, arriviamo diciamo, un po' al fotofinish e siamo qui ad adottare uno strumento urbanistico lontani e questo bisogna dirlo ad onor del vero, a tutti i cittadini che ci ascoltano, che non è che da domani partono le opere pubbliche. Qui siamo in fase di adozione dello strumento urbanistico e quindi ci vorrà ancora del tempo. E, quindi, insomma, è ovvio che è un primo passo, le cose sono state rimesse in fila, però insomma è anche giusto, secondo noi, dire ai cittadini quello che gli aspetta, perché aspettano da tanto e l'attesa non si è conclusa. Ci vorrà ancora del tempo. Grazie.